qui con Vanni Grazia, presidente della FIDAL. Lombardia, un anno trascorso ricco anche di successi, quali traguardi avete raggiunto che di cui va più fiera come Presidente regionale? Beh, come Presidente regionale praticamente abbiamo vinto tutte le manifestazioni a livello interregionale anche nazionale come, eh, diciamo, come regione ma anche come società perché abbiamo vinto il titolo italiano assoluto con una società lombarda, il titolo italiano albietro con una società lombarda, siamo praticamente l'espressione del 20% dell'attività in Italia. Che quindi, non è male. Che non è male frutto del vostro grande lavoro dietro, dietro le certo, quinte. Certo, soprattutto delle, delle società, dei giovani e del territorio, perché eh, le nostre province lavorano sul territorio veramente molto bene e i giovani sono veramente la nostra forza perché eh, sono linfa vitale per le società che poi crescendo diventano società campione d'Italia assoluta. Quindi un 15, dicevo, eh, ricco di aspettative perché non peraltro c'è Expo che arriva a Milano, per la Lombardia è un grande eh, certo, lancio certo. proporzionale anche per gli sport. La tecnica leggera in questo momento, in questo periodo, come si pone a livello organizzativo per iniziative eventuali? Allora, innanzitutto è bellissima l'iniziativa del Presidente e eh, degli sport in piazza e quindi sicuramente troveremo il modo di fare diversi eventi in piazza. Poi ho portato eh, a Milano i campionati italiani allievi allievi, Io ho pensato proprio allievi, allievi perché hanno 16-17 anni che è un'età giovane e quindi eh, collegheremo a questo evento altri eventi collaterali in Piazza Duomo comunque nelle vicinanze proprio per avvicinare i giovani a questa specialità poi in un contesto come l'Arena eh, che è un, un impianto molto bello un po' da rimettere a posto ma veramente ci mani La Presidente qual è il suo più grande sogno? Da presidente il mio più grande sogno è quello che riusciamo a fare un impianto di Dora Milano, visto che è dall'85 che è crollato e non siamo riusciti a rifarlo, le amministrazioni non l'hanno più rifatto. Quindi il mio, il mio sogno è proprio questo. L'augurio a questo punto per il Natale e per il 2015. Cioè, tanti auguri per il 2015 splendido, con ancora più successi rispetto a quelli che, ci sono, che sono già stati fatti.